Ciao, sono Marco e sono sempre del parere che eh, se ogni tanto ti perdi scopri qualcosa di nuovo. Ecco, oggi ho preso un sentiero diverso, mi sono allontanato molto e c'era un sentiero sul sentiero molto laterale e ho trovato questa croce qui dietro a me, guarda che bellezza, quando proprio eh, scopri le cose nei posti più impensati. E il bello è che il sentiero finisce qui e non c'è nient'altro che questa croce. Ogni tanto, se ti perdi, rischi di scoprire qualcosa di nuovo. Ti saluto.